Grazie Presidente. Allora, io credo che la discussione che c'è stata oggi ha veramente del sul surreale, in quanto eh, qui ci sta bene un detto, non c'è per sordo di chi non vuol sentire. Noi ci ritroviamo con le opposizioni che continuano a dirci che non vengono date le risposte e invece vengono in aula l'assessore e il presidente di Ama e spiegano nel dettaglio le questioni dando tutti quanti i numeri e continuano a dire che non vengono date le risposte. Sarebbe è interessante poter dire che, visto che ci dicono a noi che in un anno non abbiamo fatto niente, che il contratto di servizio tra eh, Roma Capitale e Ama e quello precedente a quello attuale è scaduto, era scaduto nel 2005 quando c'era il PD al governo romano eh, poi è arrivato nel 2008 eh, Alemanno e in, nel suo periodo non ha rinnovato poi è arrivato Marino due anni e mezzo e non hanno rinnovato perché lo ricordo anche al consigliere Corsetti che ha citato la discussione, la discussione la, attenzione, è stato rinnovato eh, è stato eh, fatto il, il nuovo contratto di servizio da Tronca il 22, di, eh, maggio, eh, il 22 di maggio del 2016. Allora, detto francamente, siamo stati dieci anni, dieci anni senza contratto di servizio. Ora, mh, è vero che viene, ci viene ricordato che dice sì ma se voi avete trovato in un cassetto 90, 90 mezzi vuol dire che da acquistare eh, vuol dire che praticamente eh, è stata fatta la programmazione. Allora ricordo che su 2143 mezzi i 90 mezzi sono il 4%, non mi sembra che sia una programmazione adeguata al servizio della città, tanto che ci dite a noi che noi non siamo in grado di poterla gestire, in realtà il lavoro che noi stiamo facendo come ha correttamente e in modo preciso detto il Presidente Bagnacani, stiamo prevedendo la sostituzione di oltre mille mezzi, questo vuol dire, vuol dire programmazione. Come sempre nell'analisi nell che è stata presentata all'Aula, ci è stato spiegato che il ed è una cosa che noi ovviamente politicamente sappiamo molto bene, che il, il porta a porta, così come è stato gestito fino adesso, in realtà è economicamente non vantaggioso ed è fatto in una maniera che non può funzionare bene, pertanto adesso c'è un lavoro serio, preciso da parte di Ama per rivoltare come un calzino il lavoro fatto fino adesso sul il porta a porta, perché è questo che bisogna fare, perché sul porta a porta bisogna ricominciare da capo, dire tutto quello che è stato fatto nel passato è sbagliato, adesso ricominciamo da capo. Allora questo lavoro è ovvio che ha bisogno di tempo. E questo tempo noi man mano la stiamo programmando e a brevissimo si verranno eh, presentazioni e conferenze stampa per iniziare su alcuni municipi che ricordo che la grandezza del territorio e di abitanti sono pari a delle città intere dell'Italia. Pertanto eh, noi ci stiamo trovando sicuramente un po' di difficoltà nel poter portare avanti questo cambiamento, un cambiamento eh, difficile per quanto si, si sono incancriniti tutti i problemi del, del passato, ma è, mh, mi piace poter sottolineare come strumentalmente vengano fatte delle dichiarazioni in quest'Aula, in quanto eh, si viene a dire, dice come, eh, ma voi state prendendo una persona, eh, una, avete preso una professionista che ha lavorato con l'assessore e adesso avete fatto il contratto eh, con Ama. Eh, dunque, e la paventano come se fosse parentopoli. Ora, questa professionista è una persona che ha lavorato nell'emergenza dei rifiuti in Campania e dunque è una persona di tutto rispetto che sta facendo un ottimo, un ottimo lavoro. Paragonarla a centinaia, se non migliaia, di assunzioni con parentopoli che sono decine di milioni di euro per quanto riguarda il peso che c'è sul bilancio, penso che la senti il ridicolo. Per questa ragione noi abbiamo presentato questo ordine del giorno dove invitiamo ovviamente la sindaca e la giunta a rivedere il porta a porta così come ci è stato presentato in aula in modo da eh, creare efficientamento, riuscire a, ad avere un sistema che è economicamente sostenibile e quella è la prima base per poter rilanciare AMA e la pulizia della città sia nella gestione dei rifiuti e sia nello spazzamento delle strade. Grazie. A lei...